Dalla Barcolana vi presento le principali attività della WISP Vela 2023. La cosa più importante è la Festa del Sostizio dove tutte le nostre associazioni, i nostri SD, eh, possono organizzare eventi, possono organizzare manifestazioni, possono organizzare qualsiasi cosa eh, purché è inerente alla vela. L'unico vincolo è che sia fatto nel weekend più prossimo alla Festa del Sostizio. Quindi nel 2023 sarà 17-18 giugno. È una manifestazione che portiamo avanti già da alcuni anni. Negli anni precedenti eravamo arrivati a 14-15 località in Italia dove si faceva questa manifestazione. Adesso cerchiamo di rilanciarla e di farla diventare ancora più importante. La nostra idea è quella di farla diventare una manifestazione, una di quelle grandi manifestazioni che fa la WISP a livello nazionale. Seconda cosa che presentiamo è il progetto che è nato l'anno scorso che si chiama Molliamo gli Ormeggi ed è rivolto eh, a quegli armatori che sembra che abbiano perso la voglia di uscire in barca. Per fare un esempio, io avevo la barca a Caorle, la domenica difficilmente riesci a vedere fuori più di 15-20 barche, 30 se proprio va bene però eh, a Cowle ci sono più o meno mille barche nelle darsene quindi eh, è un problema che sta toccando comunque tutti i porti italiani e coinvolgerà tutte le nostre associazioni anche qui eh, senza nessun problema, nessun limite di qualsiasi cosa si può organizzare eh, l'importante è che eh, venga ripetuto più volte nel senso che ci siamo accorti che se la fai una volta la manifestazione non, eh, non, ha, non ha senso perché la gente non, non ti vede se la ripeti costantemente un po' alla volta le persone si avvicinano e quindi questa cosa verrà ripetuta eh, periodicamente e speriamo che abbia un grosso successo Terzo cosa, terza cosa importante che faremo quest'anno sarà um, Wisp nel Vento ed è la, la ripresentazione del Giro d'Italia che abbiamo fatto negli ultimi due anni. Eh, una parte delle barche partirà da, dall'Adriatico, un'altra parte dal Tirreno e si incontreranno giù in Sicilia per fare un, un tratto assieme e poi ogni barca ritornerà ai propri porti. Il quarto, il quarto progetto che presentiamo, anche questo, lo portiamo avanti da alcuni anni ed è rivolto ai non vedenti. Abbiamo sviluppato in questi anni una notevole esperienza nel campo. Abbiamo specializzato alcuni nostri istruttori e formatori. Quest'anno abbiamo fatto un corso giù a San Benedetto del Tronto per vedenti e non vedenti un corso di primo livello, e altre volte li abbiamo portati, siamo andati in Croazia, siamo andati in crociera da altre parti, è un progetto che sta finalmente prendendo piede, prendendo corpo e vogliamo sicuramente che abbia successo e quindi continueremo, eh, continueremo per questa strada. Altri due progetti che sono, che sono in piedi, che lo stiamo, lo stiamo sviluppando, uno riguarda la formazione ed è un giro d'Italia a tappe, eh, rivolto però esclusivamente ai nostri istruttori e formatori, eh, dove eh, faremo esclusivamente altura, la barca sarà un class 40, eh, lo skipper sarà, l'istruttore sarà Luca Sabiu, e con queste tre tappe, che sono la Spezia-Palermo, Palermo-Brindisi e Brindisi-Venezia, vogliamo innalzare il livello di qualità dei nostri istruttori. È la, nostra, è la nostra mania, chiamiamola, però siamo convintissimi che se non alziamo il livello eh, non, abbiamo, non possiamo ottenere grossi risultati. Altro progetto che è in fase di, di avvio, ma è anche abbastanza avanzata, è il progetto sulla sostenibilità. Questo però sarà presentato sabato mattina alle 11 sempre qui negli spazi della Anyway e quindi se volete saperne di più su questo progetto dovete venire sabato. Ciao a tutti e ci vediamo tutti in Barcolana allo stand.